Il PVC non è altro, tra virgolette, che polivenil cloruro. È praticamente un misto tra petrolio e sale, quindi un materiale plastico per tenere insieme questi due materiali, questi due componenti, vengono utilizzati dei plastificanti chimici in modo da legarli insieme. In passato si è utilizzato molto il piombo come, come legante perché gli dava anche molta resistenza meccanica, poi dopo è stato tolto per chiare ragioni di sicurezza per le persone: perché il piombo è un materiale. È molto dannoso per il nostro organismo quindi in sostanza petrolio e sale come mescola base per creare il PVC poi dopo per creare un infisso occorre anche rinforzarlo perché questo tipo di materiale è un materiale molto debole quindi all'interno viene utilizzato dell'acciaio solitamente zincato a freddo e viene abitato al profilo in PVC e insieme eh, si forma una barra di PVC che è composta quindi da petrolio da sale e da ferro zincato ora ci sono alcune aziende che almeno nella parte del hanno eliminato il ferro perché incollano il vetro strutturalmente e secondo me l'acciaio gli dà una resistenza superiore, altre aziende che hanno messo dei materiali tipo la fila di vetro che è un altro tipo di materiale molto resistente che non ha il problema della trasmittanza termica del ferro e altre aziende hanno messo anche dell'alluminio che lo fondono insieme al PVC se vuoi sapere meglio come scegliere gli infissi in PVC perché penso che se, se stai cercando questa domanda se hai la ricerca di un buon infisso in PVC vuoi sapere come è fatto dentro oppure vuoi sapere se è meglio un infisso in PVC se è meglio un infisso in legno o in alluminio ho ideato un servizio di consulenza per aiutare tutti quei clienti che non possiamo servire direttamente come la Bisacchi perché noi lavoriamo principalmente nelle province di forlì Cesena, Rimini e Ravenna se vuoi approfittare di questo servizio vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video